Ciao sono Marco, sono come faccio molto spesso a spasso in questo posto fantastico, in questa giornata meravigliosa devo dire veramente straordinaria, è andato via quel caldo afoso e che ci dava tanto fastidio ed è arrivata un, finalmente un po' d'arietta fresca e tra l'altro devo dire anche molto sottile perché si intravede un panorama come potrei notare alle mie spalle, fantastico. È veramente un'area molto molto pulita si riesce a vedere il mare da qui sopra dove siamo anche noi come ti dicevo sono spasso col fedele amico a quattro zampe qui dietro e volevo cogliere appunto l'occasione di questo cambiamento climatico diciamo a nostro favore per esprimere alcuni concetti si può estrarre un significato a volte anche da eventi insignificanti, bene oggi lo estrapoliamo da questo evento che è estremamente significante, questo cambiamento climatico che ci ha tolto questo caldo veramente afoso, fortissimo, praticamente un qualche cosa di storico perché ci sono state delle città in cui si è registrata una percezione della temperatura di circa 50 gradi, veramente qualcosa di inimmaginabile. E finalmente questo freschetto, ora noi lo apprezziamo, devo dire in maniera completamente differente rispetto a se avessimo avuto sempre questo fresco senza soffrire il caldo. Ecco, questo mi fa pensare appunto a questo pensiero così molto filosofeggiante che voglio esprimere, cioè che... Non avremmo goduto mai così tanto questa frescura se non avessimo avuto quel caldo così forte e io per esempio non ho mai goduto così tanto nel fare una doccia gelata una volta che sono tornato a casa, tutto sudato, appunto per aver vissuto questa giornata caldissima. Bene, non ho mai goduto così tanto una doccia gelata e non sarebbe mai potuto succedere questo grande godimento, non avrei mai potuto provarlo, se non avessi avuto come tutti gli altri ovviamente, un caldo così forte. E questo vi dà appunto spunto a questo pensiero filosofeggiante, no? La vita la godi di più se hai un'alternanza emotiva. Ma succede un po' dappertutto se andiamo a vedere. Per esempio io so che chi gioca in borsa, l'unico momento in cui eh, la borsa non va non è quando cala o quando cresce, è quando è ferma perché si può guadagnare anche giocando al negativo eh, quando la borsa cala. Quindi tutto dipende dall'alternanza che c'è a livello emotivo, a livello di sensazioni. Anche Luciano De Crescenzo diceva che in una vignetta che ha fatto in un film che la vita stiamo cercando di allungarla, quando in realtà invece noi dovremmo allargarla e per allargarla significa che noi abbiamo grossi sbalzi di emozioni positive e negative, eh, bisognerebbe veramente allargarla, quindi vivere con più sensazione, vivere con più forza, con più intensità tutte le nostre emozioni positive e negative, perché comunque tutte le emozioni negative ci aiuteranno ad apprezzare molto meglio le emozioni positive. Bene, detto questo, spero di non essere diventato ai tuoi occhi un po' troppo filosofo, di fatto non lo sono, sono soltanto una persona che cerca di riportarti le proprie esperienze personali e quello che ne ha tratto come significato. Io riprendo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che devo ritrovare perché lui ogni tanto si va perdendo su questa collinetta fantastica. Quindi, continuo la mia passeggiata come dicevo e ti saluto con un abbraccio.